Sì, ma non... quella, quella. Sì, no, non arriva a <ride> no, certo. spagnoli. Quello è fatta, cioè. ma non prende là, rega. Siete troppo lontani. Fatelo, fate, no. fatelo qua dentro perché non prende da lì già lagga. La... Eh, rimani in late. Simone, non uscire. Ha urlato fortissimo. <ride> questo è andato po' di petto comunque. Eh, Bravissimo. Ci cacceranno. Questa cosa.